Ciao sono Marco e eh, benvenuti sul mio canale e nella nostra consueta recensione sui prodotti RIOVI. Come vedete dalla scatola oggi eh, recensiremo il compressore, eh, il compressore eh, che funziona a un massimo di 10,3 bar, ha un display quindi si può vedere a quanti bar stiamo caricando e in più possiamo anche decidere noi, selezionare un tot di bar, farlo partire e niente, caricherà a, come si chiama, in base alla nostra esigenza. Nella scatola troviamo chiaramente, chiaramente il compressore, oggi lo useremo con una batteria da 4A, di solito per problemi di peso uso quella da 1 a perché questo trezzo già di per sé pesa quasi un kg. La batteria da 4A ne pesa quasi il doppio, quindi eh, visto che lo uso in spiaggia preferisco usare quella da 1 a Quella da 1 a mezzo comunque eh, ci permette di gonfiare qualsiasi cosa, ho gonfiato anche il, il copertone di una macchina, la gomma di una macchina e me l'ha caricato bene, eh, però ci mette eh, chiaramente più tempo. Allora, questo come vi dicevo è il compressore, qui troviamo il display, questo è il bottone dell'accensione, dello spegnimento e serve anche per... Eh, per dare delle impostazioni, come vedete qua c'è disegnata la gomma della macchina, quindi se noi andremo verso sinistra pomperà più forte e invece qua come vedete c'è un materassino, per compiere il materassino si può andare con meno potenza, quindi gireremo l'interruttore alla nostra sinistra. Eh, poi che dirvi ah, eh, se, questo qua si può, usare anche, questo si può usare anche per sgonfiare quindi se vogliamo sgonfiare eh, qualcosa eh, si, può usare, si può utilizzare anche per questo però andrà al minimo della potenza quindi non potremmo eh, usare per, per sgonfiare in una potenza massima come quella per gonfiare il pneumatico eh, questa qui si, si collega il tubo eh, nel tubo si possono collegare varie prese, per esempio questo è il suo originale del SUP eh, quindi agganciato questo c'è un altro tubo simile a questo con la presa eh, giusta che va ad agganciare eh, al, al SUP che si aggancia alla presa del SUP io cosa ho fatto? Ho sganciato la, la presa e l'ho agganciata su questo tubo Così la presa rimarrà agganciata perfettamente, posso fare qualcos'altro intanto che il compressore carica il supporto. Queste prese sono standard, quindi per qualsiasi cosa voi volete gonfiare, tipo kai surf, eh, eh, come si dice anche il kayak che ho io che è gonfiabile, ho fatto la stessa cosa, ho una presa diversa, però il tubo essendo uguale ho smontato e montato qui comunque ha anche altre prese, si può anche gonfiare altre cose, esempio questa è una presa dedicata, purtroppo non si può sganciare, però con questa eh, si, può, si, si gonfia la gomma, il pneumatico della macchina io ho usato questo per gonfiare il pneumatico della macchina si possono agganciare altre prese, comunque qui in dotazione ve ne danno tre eh, questa è quella per gonfiare i materassini, perché per gonfiare i materassini o i braccioli per esempio, eh, si deve usare un, come si dice, un buco piccolo e quindi questa presa va benissimo per, per fare eh, quel lavoro, qui abbiamo anche una presa per i palloni, io non ho ancora gonfiato un pallone, comunque c'è la presa, è comodissima, e questa è la presa per le biciclette, quindi se volete gonfiare anche i pneumatici delle biciclette questo sicuramente lo caricherà benissimo. Niente, ora facciamo un test, voglio farlo un test per farvi vedere che funziona benissimo. Eh, caricheremo, eh, come vi dicevo, questo SUP, eh, ci metterà all'incirca 5 minuti. Purtroppo ho dimenticato all'aco la presa che, va, che si innesta perfettamente nel SUP. E quindi cosa faremo? Terrò io con la mano. La valvola. Sulla valva. Niente, agganciamo la batteria. Lo accendiamo perché bisogna accenderlo. Come vedete eh, l'ho caricato quasi completamente in, in tempi brevissimi, eh, non li carico mai completamente con questo perché anche se segna i bar eh, non segna i bar perfetti e questi accessori vanno gonfiati a... A una pressione giusta quindi preferisco dare dei colpi gli ultimi colpi con, eh, con la sua pompa dove c'è eh, attaccata la sua valvola che mi indica perfettamente a quanti bar per esempio questo eh, va collegato a 0,069 va confiato fino a 0,069 eh, la sua pompa manuale ogni colpo che do mi indica eh, la sua potenza la potenza d'aria giusta che c'è eh, inserita dentro il super niente come vedete qui c'è il display funziona benissimo, si vede benissimo, eh, è anche illuminato, qui si possono segnare eh, quanti bar vogliamo caricare eh, il nostro sup eh, o la, la nostra gomma, il nostro pallone, e, si fa, e niente, dopo aver scelto eh, i bar che vogliamo usare, per esempio adesso è a 15, eh, si, si fa partire, niente, che si, tenendo chiaramente premuto 5 secondi il, eh, vedete, il display si spegne e anche la macchina si spegne e si può lasciare dentro anche la batteria che non, eh, che non si scarica spero di essere stato di aiuto questo è un oggetto che io trovo particolarmente comodo durante le vacanze eh, se avete bisogno di qualche chiarimento eh, scrivetemelo pure qui sotto o iscrivetevi anche al mio canale se non l'avete ancora fatto perché faremo recensioni di altri prodotti di Ovi, io ne ho eh, diversi e niente, eh, me ne arriveranno degli altri no, nuovi, a mano a mano che trovo delle, eh, dei prodotti nuovi a buon prezzo eh, li comprerò e faremo una bella recensione insieme. Eh, niente, Vi auguro buone vacanze perché io domani parto e vado via per 15 giorni al lago. Buone vacanze!